E da un po' che non pubblico, e non è perché sono fermo, è perché sto preparando i disegni per una materia che devo dare a settembre, e anatomia, e quindi sto preparando tutte le tavole che devono essere allegate a questa materia, che è teorico-pratica. La parte pratica è la preparazione dei disegni che consistono nelle ossa del corpo umano e nei muscoli del corpo umano. Quindi oggi vi faccio vedere uno degli ossicini che sto preparando, una delle tante tavole, sono sempre degli esercizi fatti a matita, eh, andiamo a farli, facciamo tre proiezioni del, del femore, e il femore perché non lo sapesse è l'osso più lungo del nostro corpo e, e ne prepariamo tre proiezioni, tre, tre viste, diciamo una vista frontale, una laterale. È una <coughs> retrostante. Diciamo che sommariamente questo è il lavoro che mi aspetta per quest'estate per preparare questa materia. Questa è la parte pratica, la materia è anatomia e mi rimangono ancora 4-5 tavole di ossa e poi devo fare delle tavole di, della muscolatura, tavole miologiche. Diciamo che passerò agosto su queste tavole e sui dipinti perché poi dovrò dare pure pittura appena inizio con i dipinti comincio a riprendere la pubblicazione dei video nel canale intanto vi auguro un buon ferragosto e niente alla prossima ciao